Follower e soprattutto sperando che altri si possano aggiungere al nostro canale quindi noi daremo la sostanza di quello che noi facciamo ovviamente in chiaro perché è un fatto deontologico se no questo canale non sarebbe partito però è chiaro che per quanto riguarda gli studi di approfondimento gli studi eh, che si fanno insieme allo staff anche ai miei maestri ecco, ehm, che sono frutti di fatica, di scrittura dispense, pdf, citazioni, studi talmudici, studi ecco, ehm, questi noi li diamo ovviamente agli abbonati perché, perché eh, dimostrano con un minimo aiuto del canale oppure anche a chi vuole fare anche una piccola donazione ripeto ad un caffè, quello non è un problema si perdono tante ore di lavoro pensate che per fare una ricerca normalmente ci vogliono dalle mille alle duemila ore di eh, redazione. 1000-2000 ore di redazione. Adesso eh, capite che è importante questo discorso per fare capire che noi i contenuti li diamo ovviamente a tutti, però se uno vuole approfondire, vuole studiare, vuole avere del materiale, vuole avere qualche lezione specifica anche in video che spieghi il materiale, è evidente che eh, il servizio è abbonamenti, e specialmente abbonamento advance. Perché? Perché il materiale, poi uno quando ha finito l'interesse di corso può tranquillamente staccare l'abbonamento, non è quello il problema eh, quindi ehm, la piattaforma ci dà questa possibilità eh, finché abbiamo avuto dei problemi tecnici però adesso stiamo andando abbastanza bene questo volevo dirlo per spiegare a modo la ratio di questo nostro corso i trattati di cui dovremmo parlare della Mishnah quelli di fatto coevi poi nelle dispese per chi si buono, avrà tutti gli elenchi dei rabbini, le loro frequentazioni, il periodo, ehm, le varie dottrine, le varie citazioni di tutti i testi del Talmud che comunque possiamo fare, le eh, cui tracce eh, l'elenco rimane nei Vangeli, abbiamo il primo trattato Zeraim, <coughs> trattato importantissimo, perché è il primo e, e a sua volta. Contiene 11 trattati che citeremo. Poi abbiamo Moed, quello delle feste, che anche all'interno di questo noi abbiamo altri 12 trattati. Poi abbiamo Nashim, quello sulle donne, no? Immaginatevi, dove all'interno di questo trattato abbiamo altri 7 sottotrattati che citeremo nei nostri studi. Poi abbiamo Nezikim, no? Quello sui danni e eh, anche qui avremo 10 trattati no? e uno di questi sarà ipercitato Senadrim, quello che riguarda appunto il Sinedrio e quindi tutte le sentenze sempre sulla soteriologia che per noi saranno import importantissime poi abbiamo il penultimo Kodeshim cioè le quasi sante 11 trattati e poi abbiamo l'ultimo il, il Togorot il che sono quello sulle purificazioni anche eh? qui abbiamo 12 trattati bene di questi diciamo sei divisioni, sei libri, li chiamano i sei libri della Messina, e dentro all'interno di questi trattati noi faremo le citazioni dell'epoca di Gesù o se successiva che raccolgono l'epoca di Gesù per poter dire sulla sua ogni brano corrispondente ai testi evangelici. Non mi sembra una ricerca da poco. E adesso che abbiamo spiegato la parte diciamo tecnica, quella quella più, più attinente certamente eh, al corso di soteriologia, eh, quella che ci sta impegnando, dobbiamo cominciare a spiegare eh, le ulteriori mo diciamo motivazioni e gli ulteriori aspetti di ricerca. Quando si parla di soteriologia, di salvezza, che per noi cristiani è comunque sempre salvezza dall'inferno, ehm, dobbiamo capire che per il mondo giudaico coevo a Cristo non è certamente questo il problema, o addirittura se fosse, se fosse ma non lo è, l'unico problema. Perché? Avremo modo di vedere citando i testi eh, alachici di fatto della, della, della Mishnah, che così allora mh, gli ebrei non pensavano, non era quella la loro problematica di fondo. Qual era la problematica? La problematica era un'altra, cioè come glorificare Dio attraverso la Torah, come essere certi di non essere attenti, esclusi, esclusi dal Olam Abba, limitatamente ai soli giudei ovviamente, e quindi non, non rigettare il gioco del regno. E poi anche lì, se alla fine la tua morte, vedremo i trattati, che tra, che, che, che, che, tra scusate la vi trattano dell'argomento. Ehm, trattati dell'epoca di Gesù, trattati rabbinici, eh? proprio sentenze, noi potremmo dire, anzi, eh? sì, diciamo sentenze, il pentimento. Eh, il pentimento giunto al giorno del kippur, il pentimento giorno al giorno del kippur, il dolore pentimento al giorno del kippur, dolore e morte conversione pre morte l'esempio di Menashe, Re Menashe no? che in punto di morte si converte e viene messo secondo il cronista tra i salvati pur avendo combinato cose esecrabili e per colpa sua tutte le conseguenze che la Giudea ha dovuto subire ben le, ben le conosciamo quindi non è che si voglia ecco, eh, recuperare il discorso diciamo del, del del Talmud per sdoganarlo in quanto testo ispirato per noi cristiani, ma come un documento storico, come idee che circolavano ai tempi di Gesù, le idee che Gesù stesso esponeva, molte sono entrate. E quindi se sono entrate vuol dire che anche, ecco perché facciamo il corso di Gesù Maestro, anche il Talmud e la Mishnah recepiscono molte sentenze, di Gesù e altre volte Gesù appoggia la sentenza di Rabbini anche antecedente lui di cui il Talmud parla pensate ad esempio alla grande figura di, Gam di Gamaliele I, Gamaliela Rishon, il maestro di Paolo eh? ecco. Gesù comunque ha avuto a che fare con questi grandi maestri perché erano i grandi, noi diremmo oggi, i grandi professori dell'università di Gerusalemme uso ovviamente buonariamente un anacronismo quindi perché è importante? perché Gesù nei Vangeli ha a che fare sempre con categorie di ebrei. E lui è un Rav. E quando si arriva a parlare di salvezza, Gesù come ne parla? A chi ne parla? Vi faccio un esempio molto classico, che, per il quale non ci vogliono dei grandi studi. Tutti sappiamo, perché è scritto nei Vangeli, che i Sadducei non credevano alla resurrezione. Secondo voi Gesù, quando parla ai Sadducei, parlando della salvezza dell'Olam del mondo futuro, parlavo o no della risurrezione? Sì, e gli diceva voi errate molto su questo, quindi teneva la parte ovviamente parisaica, per esempio, o del popolo che sperava in questa risurrezione corporale, ma non ha mai detto voi sadducei, come molti rabbini dicevano, non apparterrete al mondo futuro perché non credete alla risurrezione, mentre c'erano sentenze rabbiniche dell'epoca che dicevano che non chi non credeva alla risurrezione, chi non credeva all'ispirazione della Torah, e quindi chi non credeva a, alla vita oltre alla morte, e addirittura ultimo, e non ultimo, forse il primo, non voleva il gioco del regno, non avrebbe partecipato al mondo futuro. Salvezza. Allora, vedete quante tipologie. Poi, altra problematica che dovremmo trattare, e voi direte, ma... Perché cita il Talmud? Il Talmud, secondo i cristiani, non è ispirato da di Dio. È un'opera anticristiana. Noi parliamo del Talmud limitatamente a un periodo storico, quello delle Mishnayot, e dei maestri chiamati Zugot, cioè i due, gemellare potremmo dire, no? perché erano membri delle, delle, del grande Sinedrio, quello che poi Gesù, no? del quale Gesù, Parla e gli evangelisti parlano con i quali Gesù avuto, ha avuto a che fare, e poi I Tanaim, fermiamoci ai Tanaim, l'ultimo che ha scritto tutto perché doveva essere ed era tutto tramandato a voce, è stato Yehudana. Si, e già non si voleva fare perché già i Minim, cioè noi avevamo preso, rubato i testi sacri, la torace, l'avevamo interpretata a modo nostro, allora almeno, almeno la Mishnah No, questa ripetizione orale delle tradizioni della Torah be pe, della Torah voce, cioè doveva rimanere Bet Israel, basta, invece no, Giudana sì, giustamente ha messo le prime basi per quello che poi sarà no, il Talmud di Gerusalemme e perché no anche di, di Babilonia, perché la diaspora a Babilonia, a Ninive, no, a pompato vita. Era ben forte, e tanti rabbini furono accolti eh, e poterono liberamente vivere la loro fede la loro, e la loro alaka, quindi la loro maestria, redigendo questi testi. E poi il mondo futuro era a tempo o era, diciamo, per perpetuo? O era solo una minaccia? Forse era solo una minaccia. Però noi nei Vangeli noi abbiamo Enrico e Pulone, Eleazar, che parla dello Sheol, di, di questa genna dove uno dice noi non possiamo venire da voi, eh, ma io qua brucio, soffro, no? l'idea anche del fuoco, no. ma quell'episodio lì, dice c'è un grande abisso, noi non possiamo venire da voi e voi non potete venire da noi, ma non dice se era tempo o no. Ebbene, troveremo sentenze rabbiniche che parlano di un massimo di tempo di 12 mesi dopodiché o l'anima veniva estinta, pensate, o accedeva all'Olamabà, quindi al Ganete. Capite? Allora, Gesù, quando parla di questa parabola, chi ascoltava pensava a una condanna definitiva o a tempo? Molti mi chiedono, prof, ma allora il purgatorio cattolico nasce da qui? Non nasce da qui. Il purgatorio cattolico nasce da un altro tipo di discorso, perché solo i cattolici romani credono al purgatorio, non lo credono i protestanti, non lo credono gli ortodossi, non lo crede nessun altro cristiano. Nasce da un'altra motivazione. La motivazione più di ordine alla giustizia, che andare a copiare tradizioni rabbiniche che ovviamente non potevano essere accolte perché il Talmud in generale porta dei testi anticristiani e per i cristiani anche blasfemi mi scuso subito con i nostri eh, amici del canale di, di, di, di, di religione ebraica, collaboratori anche perché non è un'offesa ovviamente a loro tutt'altro sto dicendo che i cristiani del Medioevo pensavano che le cose dette in parafrasi a Gesù il discorso del bar Pantere eccetera eccetera o certe allocuzioni anche poco eleganti nei confronti qualche allusione poco elegante nei confronti di Maria fossero blasfemie ovviamente per un cristiano lo è e, e ovviamente lo è magari non era stato detto per quello era stato detto solo per screditare Gesù però noi non cerchiamo certamente appoggi su questi testi del Talmud tardivi noi cerchiamo testimonianze dell'epoca storica di Gesù e allora, e allora noi possiamo vedere che il purgatorio nasce da tutta idea, nasce dal fatto che comunque anche se tu ti penti davanti a Dio di un peccato che hai fatto, le conseguenze, lo strascico, cioè le pene, eh, le subisci. Perché? Perché c'è gente che soffre per, ancora per dieci anni, vent'anni, trent'anni delle cose che hai fatto e questo dolore ti macera. E quindi l'intensità del dolore al momento della morte viene decodificato e pensato, in, diciamo espresso, in anni di purgatorio. Che avrebbero, diciamo, dopo il 1300, vi ricordate, no? da, Bonifacio, da Bonifacio VIII in poi, parlo proprio del 300 inteso come anno giubilare, eh, con i mitzvot, eh, con aiutare Roma, a portare denaro, eccetera, eccetera, poi non sappiamo, dopo tutto quello che è successo per le indulgenze, però nasce da un'idea diciamo un di giustizia, non perché è copiato dalla, dalla, dal Talmud. Quindi, Cosa si pensava all'epoca? Era transitorio? Era per sempre addirittura anime che si estinguono? Come fa un'anima a estinguersi? Capite che è illogico, è praticamente impossibile pensare. L'anima si intende la generalità della persona, certo, questo sì. Allora ci poteva essere un'estinzione? In alcune parti sembrerebbe lì direi che quasi sempre no, perché si parla comunque di un giudizio. E poi qualcuno può rimanere perpetuamente dannato. Parliamo sempre di ebrei. E allora noi cosa centriamo? Eh, noi che veniamo da, diciamo, gli etnici cristiani, quelli che sono stati evangelizzati dagli ebrei ellenisti, di cui il primo martire Stefano è campione, viene perfettamente documentato dalla letteratura lucana nel capitolo 7 di Atti degli Apostoli. Che messaggio stava dando? Immaginate eh, Filippo, ellenista, diacono, che viene rapito dallo spirito e segue il servo della, della regina Candace, gli spiega l'Evangelo, gli parla e attribuisce in maniera tipologica la figura di Israele, di Sirio 53, al re, nella, nella personalità corporativa del re di Israele, Cristo, il vero re, l'ultimo vero re, discendente da Davide Melech, l'uomo che si carica dei peccati del popolo. E allora vedete, la conversione degli etnici era possibile? Dei Goim? All'epoca di Gesù sì, voi direte, ah, è facile, lo dice il Vangelo, certo. Pensate a quanti centurioni, almeno tre, no? Almeno tre, direttamente o indirettamente, tratti degli Apostoli e Vangeli, si convertono. Che poi alcuni storici dicono che sono due, ma lasciamo due, tre, uno. La, la donna sirofenicia, ma la Samaritana stessa. Ma era possibile, era possibile ai tempi di Gesù. Bene, nella letteratura apocalittica sacerdotale, che non c'entra niente col Talmud, assolutamente niente del quale dovremmo parlare nel corso di soteriologia cosa fanno questi, questi sacerdoti? Maledicono i Chittim i chitim vengono identificati erroneamente perché nelle genealogie di, di Genesi non sono i romani sono quelli che abitano le isole tipo vicino Rodi, Creta no? Cipro ecco, i Kittim, cioè i romani, questo nome eh, sono quelli che ci massacro, sono i figli delle tenebre, e noi li dobbiamo combattere come fecero gli Esmonei i primi, Maccabei, no? Al di là di quello che poi è successo con Onia III e Onia IV, che sono dovuti scappare in Egitto a fondare un altro Tempio, prima in, come contrapposizione con Gerusalemme profanata da, da, da, da dei sacerdoti che volevano diventare rei, Maccabei, e poi addirittura gemellati perché conveniva per questioni economiche barra politiche. I romani non, non volevano della confusione quindi addirittura non due, tre templi, anche quello di Elefantina, pensate un po' voi, che addirittura pare forse antecedente a quello di Leontopoli. Ebbene, una teologia, soteriologia sacerdotale, che non ha alcun tipo di attinenza con quella di cui abbiamo parlato, del Talmud, di che vi va avanti per conto proprio, e dalle quali Paolo, oltre che tutta la teologia dei, dei rabbini sulla soteriologia, attinge qualcosa anche da questo. Gli etnici quindi sono entrati e Paolo fa la sintesi, ebreo, tribù di benemino, fariseo di lingua greca. Vi saluto e vi ringrazio, questo è il piano, molte cose le diremo in chiaro, altre a pagamento. Se volete, mi raccomando, iscrivetevi al canale, abbonatevi e come vi dico sempre, ci vedremo alla prossima e che Dio ci benedica. Ciao e grazie.